Ciao, sono Marco, come vedi sempre all'aperto in un posto meraviglioso, c'è anche il fedele amico a quattro zampe di cui però sento soltanto il rumore ogni tanto, ma lui ci ritrova sempre, non c'è problema. Ti sei mai domandato come mai si suol dire parlare alla pancia delle persone? Vedi se tu vuoi far passare meglio un concetto, se tu vuoi ehm, convincere qualcuno, se tu vuoi far passare veramente meglio un'informazione che possa essere presa meglio da qualunque persona, devi parlargli alla pancia. Questo che cosa significa? Che devi in un certo qual modo scu scuoterlo sotto il profilo, scuoterlo, scuoterla sotto il profilo emotivo. E perché si dice così? Non so se ci hai fatto caso, ma quando tu hai un impulso emotivo improvviso, come per esempio uno spavento, la prima reazione ce l'hai alla pancia. Anche se ti squilla all'improvviso il telefono, la prima reazione tu ce l'hai alla pancia. Tutto parte da lì. L'impronta emotiva parte tutta da lì. La reazione emotiva parte tutta da lì e questo accade per un motivo tecnico fisico perché noi nel nostro addome abbiamo un fittissimo sistema nervoso eh, molto molto intenso che potrebbe essere per quanto è grande paragonabile anche ad un cervello vero e proprio e tant'è vero che a volte, non so se tu hai, eh, quando si dice me la sono fatta sotto no? per dire perché hai avuto uno spavento, è un po' legato anche a questo perché è legato proprio alla reazione emotiva che viene ehm, come dire, viene impressa alle viscere, al sistema nervoso che hai intorno alle viscere. Quindi se tu vuoi convincere, far passare un concetto, se tu vuoi persuadere, qualunque cosa sia, qualunque persona, devi parlargli alla pancia. Parla per emotività. Perché? per il semplice motivo che con la logica non vai da nessuna parte, non ci arriverai mai, mai. Spero che questo mio piccolo come dire, consiglio, concetto, questa mia piccola condivisione di questo pensiero possa tornarti utile in qualche modo, anche soltanto così, a livello di informazione io torno verso casa, è l'ora perché abbiamo corso, io e il fedele amico a quattro zampe che mi sa che sta là sopra, sento il rumore, andiamo a recuperare e andiamo a fare una bella doccia, perlomeno io, lui non so, Ti saluto con un abbraccio, ciao!